Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Sicuramente avrete visto il video che ho pubblicato un po' di tempo fa sulla mia connessione internet, sulla Alice 20 Mega Beh, eh, quel video, dire il vero, non ha avuto molte visualizzazioni però magari qualcuno di voi l'ha visto e Faccio questo video per informarvi che ho cambiato gestore telefonico ho cambiato internet, ho cambiato gestore e sono passato a FastWeb 20 mega. La situazione è decisamente migliorata. Vi faccio vedere. Questa è la pagina del, del modem. Come si può vedere dalla larghezza di banda, ho 1.214 in upstream e 18.468 in downstream. Questi sono valori puramente indicativi. Adesso faccio uno speed test con tutte le applicazioni P2P e software che utilizzerò, internet chiusa, compreso anche ehm, Steam, Origin e Skype, soprattutto questi tre. Facciamo uno speed test. Gli faccio scegliere il server casualmente. In questo modo sceglie il server migliore. Come ping 29 ms, download. 15 mega, quasi 16 mega, diciamo che è notevolmente migliorato rispetto al mio precedente video. E l'upload ragazzi, l'upload è fantastico, guardate, l'upload, guardate l'upload, riesce a raggiungere un mega, riesce a raggiungermi un mega, un mega, cioè è fantastico. Nel mio precedente video invece il ping era 27 mi pare se non erro quindi più o meno il ping era più o meno lo stesso. Il download è notevolmente migliorato 15.90 quasi 16 mega magari nel, fra i prossimi giorni migliorerà ancora la connessione magari raggiungerò anche 16-17 mega senza dubbio e l'upload 1 mega 1 mega di upload cioè Finalmente almeno 100 KB al secondo. Facciamo lo speed test con le impostazioni però eh, diverse, anziché megabit in KB, che appunto fa vedere meglio i valori, fa vedere gli stessi valori con cui effettivamente si caricano i file su Internet, oppure si scaricano i file da Internet. Facciamo quindi uno speed test con questi nuovi valori. Faccio scegliere di nuovo un server casuale. Ping 29ms. Lo stesso ping di poco fa. Il download 1900... 1900? Cioè 1.9 mbs. Quasi 2 megabyte al secondo praticamente. Quasi 2 megabyte al secondo. E l'upload 100... Finalmente almeno 100 KB al secondo Che va bene, 100 kilobyte al secondo sono, non sono niente Però comunque rispetto a 50 kilobyte al secondo che avevo prima Che ho sempre avuto perché l'upload bene o male è sempre stato lì Sin da, dai tempi remoti Il miglioramento notevole è l'upload secondo me l'upload che finalmente riesce a raggiungere veramente un mega proprio un megabit non un megabyte attenzione non facciamo confusione e il download beh è quasi 2 megabyte al secondo 19088, diciamo che siamo lì 2 megabyte al secondo più o meno facciamo adesso un ping test utilizzo Firefox per fare il ping test perché stranamente con Chrome non funziona questo test perché non lo so perché forse java non, non viene rilevato o qualcosa del genere comunque con firefox funziona quindi gli faccio fare il, il ping test con un server casuale automaticamente lui va a scegliere il server raccomandato, il server migliore più vicino e migliore anche di prestazioni e di connessione ad internet Dopo una rapida ricerca di server, che sono soltanto tre quelli, raccomandati, quelli verdi, mi fa scegliere Roma che è il più lontano fra gli altri due, però vabbè, non importa. Allora, pacchetti inviati 250, pacchetti ricevuti, 250, perdita pacchetti 0%, ping 39 ms, 10 ms in più rispetto allo speed test jitter 1ms 0 sarebbe la perfezione e il ping vabbè 39 diciamo che 10ms in più rispetto a questo comunque tuttavia siamo lì 29 39 siamo lì di ping siamo tra i 20 e i 40 magari quando scarico oppure gioco online il ping può, può variare non ho ancora giocato online neanche una volta con questa nuova connessione, eh, ma non, non dovrei trovarmi male. Cioè, alla fine, fine il ping è lo stesso identico che avevo con Telecom. 27, 29, 30. A volte arrivava anche a 40, 50 il ping con Telecom. Ora non mi ricordo nello speed test che ho fatto vedere su YouTube uh, quanto mi segnava il ping. Andiamo a vedere quanto mi segnava di ping in questo test. 27ms mi segnava. Il download era 1500 quindi un megabyte e mezzo al secondo e l'upload 71 non arrivava neanche a 100. Poi nella, nel test il megabit il ping era 29 che è lo stesso identico che ho adesso con Fastweb poi il download non andava oltre i 12 solitamente a volte ci arrivava pure a 14-15 le prime volte arrivava anche a 16 il download poi da qualche mese in qua si è come fermato tra 18 e 13 e basta e l'upload si può vedere chiaramente in megabit, questo sarebbe un mega Qua è 0,58, quindi 0.40 in più adesso di upload rispetto a prima. E Non ho fatto il ping test in questo video, non ci ho pensato, non, non avevo voglia, boh, non, non lo so. Comunque sia, resta il fatto che il miglioramento di download è notevole. Da 1500 passare a 1988, quasi 2 MB al secondo. Devo dire che i valori sono più alti rispetto alla mia connessione precedente con Alice 20 Mega. Il ping è lo stesso identico. In conclusione, spero di trovarmi bene con questa nuova connessione. Mi hanno attivata stanotte, però spero di trovarmi bene. Siamo sempre là, ragazzi: finché non avremo le fibre ottiche, caricherò pochi video. Molto pochi, perché comunque sia a 123 secondo, oppure prima 71. È sempre poco, sempre poco. Detto questo, alla prossima. Ciao a tutti.